Oh, buongiorno, amore. Buongiorno, amore della vita mia. Ho comprato una colazioncina con i fiotti. Wow, un bel caffè, biscottini e un uovo alla coca Come piace tanto a te, meraviglioso. Amore, buon bel massaggino. Ah, è magnifico. Mm. Spogliati tutto! Amoruccio, posso darti una mano a fare la cena? Cosa ne dici? No, amore, non ti preoccupare, sto già cucinando una cenetta deliziosa! Sicura? Va bene! Amore! Uh. Ho un regalino per te! Mica male! Vieni, vieni. Amore! Guarda cosa ti ho regalato! No! Sei contento? Ma non ci credo! Oh. Sì, però adesso svegliati! Sveglia! In che senso? Amore, svegliati! Non riesco a capire! Dai, sveglia! Perché? Dai, svegliati, amore! Amore, ma ti svegli? Dai! Svegliati! Eh, mannaggia! Mamma...